però questa mattina passare alla parola di Dio perché siamo nell'anno dell'intimità quest'anno noi abbiamo detto che sarà un anno in cui il focus, il centro di tutto il nostro lavoro sarà sulla relazione personale col Signore e il passo che ci guiderà quest'anno è in Geremia 33, 3 che dice invocami e ti risponderò e ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci quindi questa mattina vogliamo parlare di camminare insieme con Dio Amen. vogliamo leggere Genesi capitolo 3 il verso 8 poi udirono la voce dell'eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'eterno Dio fra gli alberi del giardino Amen. è bello quando noi vediamo questa comunione che c'era con Adamo, Eva e con Dio per cui Dio scendeva in mezzo al giardino e parlava con Adamo parlava con Eva e c'era questa brezza che soffiava in mezzo a questo giardino che rappresenta lo Spirito Santo e noi dobbiamo imparare ad avere una comunione costante con il Signore questa comunione che c'era è la comunione che ci deve essere nuovamente nella nostra vita però questa comunione non serve a Dio sapete Dio non ha bisogno di noi molti pensano che Dio abbia creato l'uomo perché aveva bisogno di qualcosa di qualcuno su cui riversare il suo amore invece non è così Dio era completo non aveva bisogno di noi ma noi avevamo bisogno di lui e anche Adamo ed Eva avevano bisogno di Dio camminavano con Dio parlavano con Dio facevano domande a Dio e Dio gli rispondeva era una routine quotidiana ogni giorno loro camminavano con Dio e Dio camminava con loro però un giorno disubbidirono al Signore Dio aveva creato due alberi nel giardino due alberi speciali uno era l'albero della vita per cui tutti quelli che mangiavano di quei frutti non morivano e l'altro era l'albero della conoscenza del bene e del male e quindi un giorno si presentò il diavolo sotto forma di serpente che gli fece venire una buona idea dice ma non è vero che voi morite mangiando quel frutto voi sarete come Dio e questa era una bella idea era una bella proposta io divento come Dio quale figlio non vorrebbe essere come il padre ogni figlio ha e vede nel padre un modello e anche Adamo ed Eva volevano essere come Dio e non era sbagliato questo loro desiderio ma era la maniera in cui l'hanno fatto la cosa sbagliata e quindi sbagliarono davanti a Dio peccarono davanti al Signore e questo rapporto, questa intimità questa comunione con Dio non ci fu più l'uomo non parlava più con Dio ma addirittura si nascondeva da Dio aveva paura di Dio questa routine non c'era più e Dio dà un'importanza molto importante al camminare con lui questa mattina vogliamo capire cosa significa e come facciamo a camminare con lui nel corso della storia ci fu qualche secolo dopo un altro uomo che si chiamava Enoch lo trovate nella genealogia Enoch fu un uomo speciale perché la Bibbia dice che Enoch camminò con Dio e alla fine non, più, non fu più trovato perché Dio se lo prese pensate in mezzo ad una generazione che ormai si era allontanata da Dio c'era un uomo che invece camminava con Dio parlava con Dio e fece questo per 300 anni dice la Bibbia fino al punto che Dio disse basta non ce la faccio più vieni da me se lo prese e se lo portò con lui Enoch è stata la prima persona rapita e rappresenta praticamente la chiesa che viene rapita dal Signore la chiesa che viene rapita dal Signore sarà la chiesa che cammina con Dio e dopo Enoch il peccato continuò ad allargarsi continuò a moltiplicarsi finché non arrivò un uomo che si chiamò Noè il peccato era così grande che Dio si pentì di avere creato l'uomo Genesi capitolo 6 versi da 6 a 9 e l'Eterno si pentì di avere fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo così l'Eterno disse io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato dall'uomo al bestiame ai rettili, agli uccelli del cielo perché mi pento di averli fatti ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno questa è la discendenza di Noè Noè fu uomo giusto irreprensibile tra i suoi contemporanei Noè camminò con Dio Noè che era il pronipote di Enoch camminò con Dio aveva imparato qualcosa dal suo antenato e questa cosa gli salvò la vita a lui e a tutta la sua generazione e anche questa è una simbologia della Chiesa che viene salvata che è la Chiesa che cammina con Dio camminare con Dio rappresenta qualcosa di diverso da una religione noi non abbiamo più bisogno di religioni noi abbiamo bisogno di una relazione con Dio e questa relazione c'è quando noi camminiamo con Lui quando tu nel tuo spirito, nel tuo cuore parli con Dio ogni giorno, ogni momento della giornata, quando vivi insieme con lui quando cammini con lui questo era quello che faceva Adamo ed Eva nel giardino, questo era quello che faceva Enoch, questo era quello che faceva Noè e questo fu anche quello che fece Abramo che venne dopo Dio gli parlò e gli disse esci dalla tua famiglia, dai tuoi parenti dalla tua città e vai in un posto che io ti indicherò dove inizia ad andare e poi strada facendo te lo dico fu un uomo di grande fede però fu anche lui un uomo che camminò con Dio infatti Genesi 24 40 quando lui manda il suo servo a cercare una moglie per la figlia per il figlio scusate, gli dice una cosa ma, ma egli rispose l'Eterno davanti al quale ho camminato manderà il suo angelo con te farà prosperare il tuo viaggio e tu prenderai per mio figlio una moglie dal mio parentato e dalla casa di mio padre anche Abramo fu una persona che camminò con Dio Dio ha sempre cercato persone che camminavano con lui persone con cui avere intimità persone con cui avere comunione e alla fine decise di scelsi un popolo si è, scel si è scelto un popolo e mandò Mosè Parlò con Mosè, mandò Mosè, però non lo mandò solo. Non disse Mosè, vai, non ti preoccupare, vai da solo. No. Cosa gli disse? Esodo 3:12. Dio gli disse, io sarò con te. Cioè sta dicendo, io camminerò insieme con te. E questo sarà il segno che ti ho, fatto man che ti ho mandato, quando avrai fatto uscire il mio popolo dall'Egitto, voi servirete Dio. Su questo monte, Dio fu con Mosè e con il popolo di Dio. Di giorno lui camminava in una colonna di fuoco, e di notte, cioè di, giorno, di notte in una colonna di fuoco, e di giorno con una nuvola li copriva. Ma lui camminò insieme con Mosè e camminò insieme con il suo popolo. Però cosa successe ad un certo punto? Che loro indurirono nel loro cuore si allontanarono da Dio anche lì ci fu il peccato si ruppe questa comunione che c'era con Dio però cosa, cosa succede quando camminiamo con Dio? cosa sarebbe successo al popolo di Israele se avesse continuato a camminare con Dio? quali erano le promesse del camminare con Dio? quali sono le conseguenze del camminare con Dio? Salmo 81 dal verso 8 al verso 16 Ascolta, popolo mio, e io ti ammonirò. O oh Israele, se tu mi ascoltassi, non vi sia in mezzo a te alcun Dio straniero e non adorare alcun Dio forestiero. Sono l'Eterno il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca e io la riempirò. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce e Israele non mi ha obbedito. Perciò li abbandonai alla durezza del loro cuore, affinché camminassero non insieme con me, ma secondo i loro consigli. Oh, se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse nelle mie vie, umilerei subito i suoi nemici e volcerei la mia mano contro i suoi avversari quelli che odiano l'eterno gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre e io li nutrirei Israele con fiore di frumento e lo sasserei di miele che stilla dalla roccia Amen. Dio voleva che il suo popolo camminasse con lui e dice guarda che se voi camminavate con me io avrei distrutto e umiliato tutti i vostri nemici addirittura quelli che odiavano Dio vi sarebbero stati sottomessi e non soltanto quello, dice addirittura io ti nutrirei con fiori di frumento, ti sazzerei di miele però loro non lo fecero, loro decisero di non camminare con Dio decisero di non camminare insieme con il Signore ma camminarono secondo quello che gli diceva la testa, secondo quello che gli dicevano il cuore e la Bibbia dice che loro hanno sempre resistito allo Spirito Santo di Dio e alla fine Dio si allontanò da loro noi non vogliamo che lo Spirito Santo si allontani da noi e non vogliamo camminare per una religione noi vogliamo camminare insieme con il Signore Amen. e quindi Dio ha dovuto risolvere questo problema perché? perché la legge era incisa sulle pietre però non era inciso nel loro cuore allora decise di fare un nuovo patto e decise di camminare in mezzo al suo popolo e di scrivere le sue leggi nei nostri cuori questo dice la Bibbia e infatti nel Nuovo Testamento Gesù è venuto a creare un nuovo popolo tanto dagli ebrei quanto dai non ebrei lui ha scelto delle persone li chiama e gli fa una promessa secondo Corinzi, capitolo 6 dal verso 14 al verso 16 non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco diverso perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'uniquità quale comunione c'è tra la luce e le tenebre e quale armonia c'è tra Cristo e Belial o che parte ha il fedele con l'infedele e quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli poiché voi siete il tempio del Dio vivente come Dio disse io abiterò in mezzo a loro camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo Amen. Gesù è venuto a fare una cosa nuova e ha fatto di noi il suo Tempio ed oggi lui vive dentro di noi e vuole camminare insieme con te questa mattina lo Spirito Santo ti sta dicendo devi imparare non una religione ma a camminare insieme con Dio perché Dio dimora nel tuo cuore ma tu devi imparare a camminare con Lui altrimenti diventa ed è effettivamente solo una religione noi non abbiamo bisogno di un'altra religione ce ne sono già tante noi abbiamo bisogno di una relazione continua e costante con il Signore Amen. con il tuo spirito devi permettere a Dio di camminare insieme con te quando Dio camminava insieme con Adamo ed Eva non c'erano problemi non c'erano malattie non c'erano difficoltà non c'erano crisi economica non c'era nulla di sbagliato però quando loro si allontanarono da Dio quando loro sbagliarono davanti a Dio quando non camminarono più con Dio iniziarono i problemi e così fu pure con il popolo di Dio Dio avrebbe distrutto i loro nemici Dio gli avrebbe dato per servi le persone che odiavano Dio li avrebbe fatti abbondare da ogni cosa ma loro si sono allontanati da Dio e Dio si è allontanato da loro e anche questa mattina se tu rifletti sulla tua vita se tu cammini con Dio vedi che tutto camminerà in una certa maniera intorno a te se tu cammini con Dio vedi che avrai la pace nel cuore la serenità avrai vittoria contro tutti i tuoi nemici non combatterai neanche tu sarà Dio che combatterà per te Dio ti metterà come testa e non per coda dice la Bibbia, metterà le persone che non amano Dio di questo mondo a servirti e ti darà grano, frumento perché Dio non è mai cambiato lo stesso di ieri, di oggi e di sempre quello che cambiamo siamo noi perché cominciamo a non camminare più con Dio sostituiamo una relazione con Dio con una religione Abramo era l'amico di Dio perché avevo una relazione con Dio, parlavo con Dio, ascoltava con Dio e camminava con Dio. Cosa significa camminare con Dio? Vieni, Gloria, fai la parte di Dio. Ti piace la parte di Dio? La parte di Dio piace a tutti quanti. Andiamo a Dio, andiamoci a fare una passeggiata. Dio che dice? Andiamo a destra? Sì, ok, andiamo a destra. Dio guarda, c'è quella persona che ha bisogno di essere guarita. Che dici? Preghiamo? Sì, preghiamo e guarisci. Dio facciamo questo. Questo significa camminare con Dio. Grazie essere amico di Dio Dio vuole stare con te camminare con te alla brezza dello Spirito Santo però questo deve nascere da una tua relazione interiore con lui ma se tu ti allontani da Dio e fai di Dio una religione allora ecco che iniziano i problemi ecco che le cose non funzionano più ecco che i tuoi nemici si presentano contro di te e tu non riesci più a vincerli Ecco che le finanze vanno male, ma quando tu sei vicino a Dio, sei amico di Dio, cammini con Dio. E allora povero chi si mette davanti a te, <ride> perché dovrà combattere con Dio. Quindi questa mattina vogliamo capire come camminare con Dio. Tre cose importanti che dobbiamo comprendere. Amos 3.13 è una cosa fondamentale. Possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? Puoi tu camminare insieme a Dio se non sei d'accordo con Dio? E sapete, c'era una persona che era sempre d'accordo con, d'accordo, sempre d'accordo, però quando era da solo. Quando stava con gli altri non era mai d'accordo con nessuno. È molto facile essere d'accordo con Dio quando tu non ascolti la voce di Dio. E tanti pensano di avere ragione, tutti pensano di avere ragione i musulmani pensano di avere ragione i testimoni di Geova pensano di avere ragione i cattolici pensano di avere ragione gli evangelici pensano di avere ragione però nella verità si sono accordati con Dio no <ride> tu veramente stai camminando con Dio come abbiamo letto anche prima alcuni versi quando cammini nelle vie di Dio e la via di Dio ti viene mostrata attraverso la parola e tu devi essere d'accordo non con la tua idea non con la tua filosofia, ma con la parola di Dio. E quando tu sei d'accordo con la parola di Dio, sei d'accordo con Dio, Dio camminerà con te e si vedrà Dio. Vedete, uno dei problemi di oggi è che si fanno molte chiacchiere, soprattutto di questi periodi di carnevale. Si fanno tante chiacchiere. Però come si dice a Napoli, chiacchiera si porta... Che cosa rimane? che cos'è il regno di Dio il regno di Dio è potenza dice la parola di Dio e quando nella tua vita non si manifesta la potenza rimane tante belle parole di una bella canzone ma quando attraverso la, la tua vita si manifesta il regno di Dio allora è lì che Dio sta camminando con te immagina di entrare in un supermercato da solo e fai un giro ma immagina che insieme con te ci entra Gesù qual è la differenza? c'è differenza cosa succede se entri in un ospedale da solo e se entri in un ospedale con Gesù? se noi camminiamo con Dio si vede se noi camminiamo con Dio si sente perché? perché Dio è Dio e quando c'è Dio le cose cambiano però molte volte noi non ci accordiamo con Dio E quindi andiamo da una parte anche in nome di Dio e non succede nulla perché Dio è rimasto da un'altra parte noi non abbiamo nessuna potenza nessuna forza in noi stessi noi non siamo nulla ma se Cristo vive dentro di noi allora Cristo si manifesterà il problema della Chiesa oggi è che vive un Vangelo senza potenza perché sta vivendo un Vangelo senza Cristo si vive un Vangelo basato su filosofie, su idee su religione, ma non sulla potenza di Dio, perché non si basa su una relazione con Dio ma quando tu hai una relazione con Dio, quella relazione si manifesterà o in una maniera o in un'altra non è detto che tutti vi vogliono bene sappiate quando Gesù arrivava in un posto la gente o lo amava o lo odiava da una parte benvenuto Gesù, eh, che bello Dall'altra parte l'abitiamo, lo, lo uccidiamo lo buttiamo dalla, dalla montagna però nessuno era indifferente a Gesù o lo amavano o lo odiavano e alla stessa maniera quando Gesù vive dentro di noi la gente o ci amerà o ci odierà perché Dio si manifesterà attraverso di noi Amen. questo molte volte non piace quindi dobbiamo fare alcune cose se vogliamo camminare con Dio la prima cosa che è molto importante dobbiamo togliere i desideri della carne perché la carne ha desideri contrari con lo spirito Gala di capitolo 5 dal verso 16 al verso 21 ci parla dello spirito e della carne leggetevi tutto il capitolo 5 che è bellissimo dice camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne se tu mentre stai camminando sei in comunione con Dio non ti potrà avvenire un desiderio della carne la carne infatti ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne queste cose sono opposte l'una all'altra cosicché voi non fate quello che vorreste. Ma se siete condotti dallo spirito, se siete guidati dallo spirito, se camminate insieme con lo spirito, voi non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste circa le quali vi prevengo come vi ho già detto prima che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio Amen. se tu cammini nella carne se queste opere della carne vivono e sopravvivono dentro di te allora non ci può essere comunione fra lo spirito e la carne Dio non potrà stare a fianco di una persona che vive nella carne anzi di più dice la Bibbia coloro che commettono queste cose non erediteranno il regno di Dio non potrai vivere la benedizione di Dio nella tua vita quindi se tu vivi questo lo spirito si allontana per questo un giorno disse Dio che il suo spirito non avrebbe più conteso con l'uomo il peccato era molto e disse per questo i suoi giorni saranno 120 anni massimo Dio non vuole contendere con la carne Dio è santo Amen. seconda cosa non possiamo avere incredulità questa è una delle cose che dà più fastidio al Signore l'incredulità Giacomo 1 dal verso 6 al verso 8 ma la chiedo con fede senza dubitare perché chi dubita è simile all'onda del mare agitata dal vento e spinta di qua e di là non pensi infatti un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie non pensi una persona del genere di poter ricevere qualcosa dal Signore Amen noi non vogliamo essere instabili, vogliamo essere con il Signore. Vogliamo essere persone che non dubitano, ma che credono, perché senza fede è impossibile piacere. E tu cammineresti con una persona che non ti piace? Tu scegli un amico che ti piace, un amico che ti fa ridere, con cui stai bene, che ti fa anche piangere. Ma non cammineresti mai con una persona che non ti piace? Amen. Quindi non pensi a una persona di ricevere queste cose, se vogliamo distruggere i nostri nemici, il fallimento, la malattia, la divisione familiare, la distruzione dei nostri sogni, allora dobbiamo camminare con Dio, perché quando camminiamo con Dio lui distrugge i nemici davanti a noi, lui fa nella maniera che le persone che non credono nel Signore si verranno a sottomettere a noi e ci darà frumento, miele, tutto quello di cui abbiamo bisogno. La vita delle persone che credono veramente è una vita emozionante, non è una vita, diciamo così, banale, non è una vita senza emozioni o senza colpi di scena, ma quando tu credi veramente nel Signore, allora la tua vita è un'avventura. Amen. E questa mattina Dio ti sta dicendo se tu cammini insieme con me, allora io ti benedirò, io farò in modo che i nemici tuoi saranno distrutti e farò in modo che le persone si sottometteranno a te, che Dio provvederà per ogni cosa. I problemi, la soluzione dei nostri problemi è soltanto nella nostra relazione personale con il Signore. Per questo la Bibbia dice, cercate prima il regno di Dio. Tutte le altre cose vi saranno date in sopraggiunta. Terza cosa, Dio non va con i superbi. Isaia 57, 15 Dio non cammina con i superbi perché così dice l'alto e l'eccelso che abita l'eternità e il cui nome è santo io ne dimoro nel luogo alto e santo e anche con colui che è contrito e umile di spirito per ravvivare lo spirito degli umili per ravvivare lo spirito dei contriti Dio dimora con le persone umili perché l'umiltà precede la gloria perché l'umiltà precede la gloria? perché quando tu sei umile Dio è con te Dio è con gli umili e se Dio è con te allora si manifesterà la gloria di Dio è molto semplice ma se nella tua vita non c'è umiltà Dio si allontanerà da te e non si manifesterà nulla se non la carne l'umiltà precede sempre la gloria Ricordatevelo. coloro che camminano nel Signore devono camminare in umiltà ma soprattutto Dio è con coloro che lo cercano è tempo di cercare il Signore questo è l'anno dell'intimità Dio risponde, invocami e io non dice invocami io girerò la faccia da un'altra parte non ti ascolto, mi vado a fare una passeggiata a mare no, invocami e io ti risponderò Dio è soprattutto con coloro che lo cercano che sono lì davanti a Lui per cercarlo la storia di Mosè ci racconta di un grande problema perché quando Mosè ricevette le tavole della legge e scese dalla montagna giù si erano già fatti un'alternativa a Dio si erano costruiti dei vitelli d'oro, stavano facendo festa e Dio disse io non andrò più con loro fino a quel momento Dio aveva camminato con loro ma nel momento in cui loro sostituirono Dio con un altro Deo Odi, che erano due vitelli Dio disse io non camminerò più con loro e quindi Mosè iniziò a cercare la faccia del Signore Mosè iniziò a cercare la faccia del Signore addirittura costruirono una seconda tenda c'era il tabernacolo dove c'era l'arca che conteneva le tavole della legge però la Bibbia dice che fece un'altra tenda che si chiamava la tenda di convegno dove tutte le persone che volevano incontrare Dio andavano e quando Mosè andava dice che scendeva la gloria di Dio e Mosè entrava e tutto il popolo si inginocchiava davanti alla tenda e cercava Dio con la faccia per terra e la Bibbia dice che quando Mosè usciva da questo luogo aveva la faccia che risplendeva, iniziarono a cercare il Signore divenne un movimento di persone che cercavano Dio tutti i giorni e nonostante il Mosè avesse avuto questa brutta notizia dal Signore io non andrò più con voi loro iniziarono a cercare Dio a supplicare Dio e cosa succede? esodo capitolo 13 33 scusate dal verso 12 al verso 17 forse non, non vi ho scritto fino al verso 17 però è qui. poi Mosè disse all'Eterno vedi tu mi dici fa salire questo popolo ma tu non mi hai fatto sapere chi manderai con me Mosè sta dicendo mi stai mandando da solo? dove vado? eppure hai detto io ti conosco personalmente e hai trovato grazia ai miei occhi perciò ora ora se ho trovato grazie ai tuoi occhi fammi conoscere le tue vie perché ti conosca e possa trovare grazia ai tuoi occhi considera inoltre che questa nazione è il popolo tuo e l'Eterno rispose Guardate la mia presenza andrà con te e ti darò riposo cioè Dio gli rispose camminerò insieme con te. Mosè allora gli disse se la tua presenza non viene con me non facci nemmeno partire di qua. Come si potrà conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazie ai tuoi occhi? Non è forse perché tu vieni con noi così noi saremo distinti io e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. E l'Eterno disse a Mosè, farò anche questa cosa che mi hai chiesto, perché tu hai trovato grazia ai miei occhi e ti conosco personalmente. Che bello essere conosciuto personalmente da Dio. Però vedete com come si fa a vedere la differenza? Qual è la differenza fra noi e il mondo se tu non sei con noi? Qual è la differenza? Se noi non camminiamo con Dio qual è la differenza fra la nostra vita ed un cattolico un testimone di Geo, qual è la differenza se Dio non cammina insieme con te Dice io sono evangelico purtroppo questo non ti porta in ciro l'etichetta non salva è il contenuto non è come molti prodotti che oggi compriamo che hanno l'etichetta di una maniera e dentro ce ne un'altra. è il contenuto quello che conta e se dentro di te non c'è Dio non c'è differenza quale differenza ci sarà fra gli altri popoli e noi se tu non vieni con noi signore se tu non vieni con noi è meglio che non ci fai proprio partire se ti dobbiamo lasciare qua noi dobbiamo andare da un'altra parte signore, torniamo dove ci stai tu noi dobbiamo camminare con Dio i nostri passi devono essere insieme con Dio se no è meglio che non ci muoviamo se no è meglio che nella nostra vita non facciamo nulla perché faremo soltanto guai ma quando tu cammini con Dio allora ecco che Dio abbatte tutti i nemici davanti a te ecco che Dio fa in modo che le persone che non lo conoscono si sottomettono a te e Dio ti dà frumento, vino, latte in abbondanza ti benedice e ti dà vittoria sopra ogni cosa lui cammina con coloro che lo conoscono personalmente non con coloro che hanno una religione Amen. Dio camminava con Davide e i nemici di Davide erano distrutti davanti a lui e Dio gli diede dei regni, lo fece re da che era un pastore dietro l'ultimo del gregge era considerato l'ultimo della famiglia la pecora nera, lo scatto, divenne il re però Davide cercava Dio giorno e notte Daniele, Daniele era un rifugiato Fu preso prigioniero e portato dal suo paese in un altro paese con la forza. Però Davide cercava Dio tre volte al giorno e divenne governatore del paese. Amen. E così tu puoi vedere tutti gli esempi biblici. Tutte le persone che lo hanno cercato hanno avuto vittoria sopra i propri nemici, hanno avuto benedizioni economiche, hanno avuto libertà. Dio li ha ascoltati sopra ogni cosa e fino a quando hanno camminato con Dio sono andati bene quando hanno iniziato a camminare senza Dio sono andati male perché la nostra vita non dipende da noi ma dipende ma dalla persona con la quale stai camminando se tu stai camminando insieme con lo Spirito Santo allora la tua vita sarà una vita di vittoria Dio cammina con quelli che lo cercano in Luca 19 si parla della storia di un uomo si chiamava Zaccheo pensate questo Zaccheo aveva sentito parlare di Gesù e quindi vuole vedere Gesù e allora sale su un albero perché purtroppo per lui era di corta statura Zaccheo era un uomo ricco non disse allora cercherò di coinvolgere Gesù con le mie ricchezze no, salì su un albero e mentre era lì vedeva Gesù che passava la gente che toccava Gesù ed era guarita i demoni che uscivano fuori e lui guardava tutto questo spettacolo e vide Gesù piano piano che si avvicinava. E nel suo cuore qualcosa stava crescendo. Nel suo cuore lui stava pregando. E a un certo punto Gesù gli dice a Zaccheo, oggi voglio venire a stare con te. Dio sta cercando persone che lo cercano. Lui vuole dimorare con noi. Lui vuole stare con noi. Questa mattina Dio vuole stare con te però sta dicendo dove sono questi zaccheo? lui vuole stare con te giorno e notte come la colonna di fuoco, come la nuvola ma il tuo cuore lo sta cercando il tuo cuore lo sta anelando allora dobbiamo avere un momento per pregare mentre cantiamo questo canto che dice io te busco, io ti cerco se tu lo stai cercando Se tu lo stai nelando, vieni avanti questa mattina e dici insieme a me, Signore, io voglio camminare con te. Amen.